Allora ragazzi bentornati alle mie lezioni, oggi vado a rispondere a un commento di un ragazzo credo dalla Spagna o dal Sud America che mi ha scritto in spagnolo ho cercato di tradurre e è venuto fuori questo eh, professore, <ride> sto iniziando con l'esercizio elettria di maggiori nel volume 1 di Giacomo quindi il mio libro Giacomo eh, studio completo, volume 1 non so come suoni l'ultimo esercizio Cioè non so interpretare il ritmo delle note Se potessi supportarmi con un video sulle triadi Mi sarebbe molto utile eh, Vabbè, se a qualche costo, eccetera, eccetera Allora, io... Eh, sì, giustamente è vero eh, Gli esercizi... Ci vorrebbe sempre un, un video didattico eh, da, da consultare quando non ci tornano Però anche vedo che erano tantissimi gli esercizi ho fatto gli esempi audio eh, allegati al libro proprio per capire come eh, magari un esercizio si svolge eh, perché non ci torna ritmicamente o non ci torna dei passaggi eccetera lo faccio comunque molto volentieri il capitolo delle triadi era giusto un, eh, un, un accenno all'armonia visto che poi si eh, cioè si stava parlando di Giacomo non conoscere eh, i fondamenti, proprio le, i mattoni dell'armonia, de, mi sembrava un po' riduttivo, ecco, un libro senza fare prima un piccolo ripasso. Le triadi, a mio modo di vedere, eh, senza voler criticare nessuno e nessun libro, però l ho, l ho trovato sempre nel, nel corso dei de miei studi, sempre i soliti modi di studiarli, ovvero facciamo la triade maggiore di Fa, ad esempio, che è composta Fa, la e Do si trova sempre o quasi eh, in tre forme, La forma diciamo fondamentale cioè tonica terza quinta, primo rivolto quindi partendo dalla terza il secondo rivolto quindi partendo dalla quinta ci sono anche eh, i cosiddetti voicing ovvero una disposizione delle note che qui si, si dovrebbe parlare con un pianista esperto per capire bene cosa sono i voicing è una disposizione delle note che non fa eh, che non ha regole cioè che non è per forza tonica poi terza poi quinta può essere anche Tonica quinta ottava terza eccetera eccetera quindi è una cosa pianistica perché vanno studiate nel loro modo quindi in un modo pianistico anche chitarristico perché ci apre un mondo che invece studiando sempre con i soliti parametri di schemi non abbiamo soprattutto quando facciamo musica impro in, eh, di improvvisazione conoscerle eh, ad esempio in questo modo questo è un esercizio, ma da qui ci può nascere musica. Pure Facendo dei voicing, quindi ad esempio, questo sono andato in Do. Scusate, eh, sono partito dalla terza. Se seguissi il principio dei rivolti, dovrei suonare dopo la terza, la quinta. Invece, metto l'ottava. Quindi, Mi, Do, Sol accanto. Questo è un voicing. questo ho messo eh, in questo caso in do ora poi cambiamo tonalità la, la quinta al basso quindi sol poi la decima quindi la terza maggiore sol mi e il do, la tonica, l'ottava al canto che questo è un voicing quindi se studiate solo le, eh, le triadi con i rivolti non li troverete mai questi eh, questa musicalità insomma questi accordi diciamo no? sentite bello un do maggiore fatto così piuttosto che il solito ogni tanto può essere bello conoscere appunto un voicing farlo sentire sia armonicamente, cioè suonato dall'accordo, che anche melodicamente. Andando nello specifico del, eh, dell'esercizio, l'ultimo era proprio quello, l'ultimo era delle triedi, ora non mi ha indicato proprio il numero dell'esercizio, vado un po' a senso, era proprio quello del, diciamo, eh, del voicing con la quinta al basso, quindi esercizio dal 36 al 38. Ecco, prendiamo un Fa maggiore, quindi armonizziamo la scala di Fa maggiore abbiamo i seguenti accordi. Chi è rimasto un po' indietro, Mi consiglio sempre il mio libro di armonia, al quale vado, sono molto legato. Abbiamo Fa maggiore sul primo grado, Sol minore sul secondo, La minore sul terzo, si bemolle maggiore sul quarto, Do maggiore sul quinto, Re minore sul sesto, Mi diminuito sul settimo e Fa maggiore sull'ottavo. Partendo dalla quinta, quindi poi, che prima avevo fatto un Do che era Sol, Mi, Do, vado alla quinta di Fa, quindi Do, parto dal Do e avrò Do, La, che è la terza di Fa, e Fa stesso accanto. Ritmicamente si parla di terzine, quindi ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta in ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta Malaga ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta Ovviamente si può tornare indietro, si può andare avanti con un po' come non seguite alla lettera quello che c'è scritto qui magari e. Eh. È eh, la conoscenza appunto della tastiera. Quindi, questo esercizio ci obbliga innanzitutto a fare dei salti di, di corda importanti perché partiamo dalla corda di Mi e arriviamo alla corda di Sol. Ci obbliga, o quantomeno nel mio caso, mi obbliga a usare una tecnica che eh, non uso molto spesso, quella del de suonare la nota bassa col pollice usare le altre, per, eh, le altre note e ci obbliga anche a la conoscenza perfetta appunto della tastiera delle, delle accordi in tutte le sue forme, quindi tutte le sue possibilità. Quando poi andiamo a fare musica, conoscere come dicevo prima tutti i possibili voicing e rivolti ci apre un mondo eh, a mio avviso incredibile, infinito, quindi le possibilità melodiche di fraseggio, di espressione, né? in un assolo in un fill, si, si moltiplicano a dismisura, piuttosto che studiare sempre le sol i soliti esercizi, che per carità vanno benissimo, però va anche questi andrebbero fatti con un senso quindi senza le tab, ma... Vado a vedere cosa ho fatto, fa maggiore, poi sono sceso con sol minore Quindi, tornando a questi esercizi, come dico sempre, si può prendere spunto, puoi farli qui, io li ho fatti tutti ascendenti, però nulla vi è, se ne fanno uno in senso ascendente uno discendente ad esempio, fa maggiore, quindi parto da do poi invece di partire da, da Re, quindi dalla quinta di Sol minore, parto da Sol, quindi faccio l'inverso. Poi qui non ho più tasti, quindi partirò da Si bemolle. Quando poi andiamo a, a suonare, ripeto, con una base mettete sempre un bel tappetino. In questo caso i fa maggiore, sperimentate. Quindi ogni tanto da una frase eh, melodica. Anche qui, cosa ho fatto? l'andamento la, la, de, della mia improvvisazione tra virgolette però non ho una base a portata di in... mano anche questa frase qui può essere un finale ad esempio eh, questo poi si può fare eh, parte in tutte le tonalità ma anche per le tria di eh, minori anzi per armonizzare altri tre scali, scusate. Qui avevo armonizzato a scala maggiore, poi andando avanti ci sono gli stessi esercizi sulla minore melodica. Per chi poi vuole studiare, vuole suonare soprattutto jazz Poi io l'ho fatti a terzine, però nulla vieta anche qui di farne a ottavi regolari. inventate, inventate e inventate eh, l'altro esercizio ad esempio su sui rivolti era quello prima eh, parte dalla terza come dicevo prima quindi mi quindi do, abbiamo do maggiore, re minore mi minore, fa maggiore, sol maggiore la minore, si diminuito do maggiore, parto dalla terza poi becco l'ottava quindi do, do eh, terza qui ottava quinta al canto anche questo è un voicing che eh, non esiste nei rivolti, non è un rivolto un po' più veloce E anche qui mettere sempre per ogni esercizio una base, click, poi con la base con un bel tappetino e sperimentare. Quindi ora se non do maggiore serve a questo anche lo studio delle triadi, a fare musica. Vedete, vado a mischiare tutto quello che Questa triade in posizione fondamentale Quindi Do Però anche qui, invece della terza Dopo il Do, sono la quinta Quindi anche questo rivolto Qui faccio tonica Quinta Terza al canto anche questo suona diverso suonerà più o meno così che è molto più bello che il solito secondo me eh? poi qui mi, mi manca le note proseguo qui quindi Javier, se hai altri dubbi, altri esercizi che vuoi eh, approfondire, vuoi capire meglio, io sono qui apposta e ricordatevi però che anche eh, tutti gli esempi che ho fatto nei, nei miei libri sono accenni da cui poter prendere spunto per poi creare le vostre se non ti torna in, in terzine fallo in, in ottavi, in, normali, no? cambia ritmica, semplifica eh, e questo è quanto comunque io sono sempre a super disposizione per chiarimenti anzi fatto bene a scrivermi e ci vediamo poi al prossimo video